che io, allora, ci siamo fermati a Milano sotto la stazione del... del cosa, Milano? sotto la stazione, diciamo, principale c'era un posto dove no, davano eh, da dormire anche da mangiare alla gente che arrivava da tanti posti no? e allora io eh, non, non è che camminavo tanto allora poi lì con l'ora mi ha preso no? eh, come spalla, mi ha portato giù no? anche per mangiare, per dare oh, sì. anche le cose di pagina e cose d'altra no? e allora che ero tedesco, però no? parlava parla un po' l'italiano questo qua e infatti eh, mi ha detto eh, io aspettare qua, mi stavo ad aspettarvi e dopo eh, al, al mattino cioè, abbiamo dormito là tutto, cioè, mi ha preso e gli ha detto se vogliamo partire col treno o se mi porta direttamente lui. Lui ha detto no, io, io portare, io portare. No. E infatti mi ha portato a Gallarate, perché mi ha detto dove è? Sono andato a Gallarate e là è venuto mio zio con la macchina del, del padrone dove lavorava, mio padre, anche mio signore. No, che lui faceva l'autista e allora sono venuta a prendermi e sono venuta a casa. Lì c'era la gente che era il primo che arrivava dai campi di Sterviglio. Allora eh, la gente che, che era tutta davanti al portone dove abitava. No, allora mi volai con la macchina e, e mia mamma che era là, si è quasi spaventata e io passo la barba lunga perché qualcosa qua, va lì alla casa stai va, va lì sei qua due o tre giorni che facciamo no no a fare adesso va lì e io mi eh, interessa lì la barba non è potuto no. dire e allora, allora va a vista con la barba con i capelli lunghi fino a qua perché non ti facevano mica niente no, qualche volta che passavano che, che ti, ti facevano i capelli con la forbice ti tagliano i capelli come, come i ragazzini e bastano. E, e infatti, al mio regno, così. E allora mi dice, Mamma, hai visto? Sono arrivato. No. E lei mi guarda. E mi dice, Ma chi sei? Non sei mica mio figlio? Te? Mamma mia, quando mi ha detto così, cosa fa? Mia mamma non mi conosci eh, Era molto no. cambiato. Cioè, era, era, era come un po', un po disgraziato, vero? Ma no, lì questa qua è un barboleo, la ho, ho pensata. Ma eh, fa, dai. E allora c'era mio, mio padre, dopo vedere che non si muoveva, allora gli eh, ha detto, ma vieni con me. Mi ha portato la vicina e fa, ma guarda che questo è tuo figlio. Ma io non lo conosco. Ma per forza, in quei modo, quando che sarà tutto a posto, vedrai che lo conoscerai. di guarda mamma, io dico la verità, sono pieno di mali e di soldi. Vedrai che fra qualche giorno o due, che vado a farmi tagliarmi tutti i capelli, mi conoscerai. Ma ad ogni modo, ti do una soddisfazione subito. Quindi, ti ricordi che quando che dovevo partire per la Russia, che sono venuto a casa 48 ore, permesso, e tu quando sono partito mi hai detto prendi figliolo mio, ho fatto un bel paio di guardi pesanti per quando che vai in Russia che l'anno eh, la fa molto freddo e vedrai che ti vanno bene e io gli ho detto ti ricordi questo che mi hai dato e guarda che quei guardi, no, quasi quasi li avevo ancora, soltanto come li ha fregati e no, eh, così sono rimasto senza io e eh, non credo, eh, ma se sì, sì, mi ricordo allora ho detto, ma sei proprio tu ma come ti ha conciato, eh mia i bambini e ora fra due giorni che, che vado a fare tutto vedrai. allora sì, allora dopo a la gente venivo là, chicco, galina che coccolio ti facevano festa e <ride> sapere sapevano che Oddio, Dio, boh, ho di che sono pieno di fame ma non come oggi che poi la galina il pane <ride> Enrico grazie il pane? No, avevo ancora quel pezzo di pane Eh. allora mia mamma no, eh, ho detto mamma ho una cosa da darti ho un pezzo di pane che è una povera donna di 80 passaggi mi ha dato ed è stata uccisa per questo pezzo di cuore pesce no? io dico la verità non l'ho mai mangiato e sì che avevo fame ma no, perché mi sembra sembrava mangiare un pezzo di cuore di quella poverina no? io te la ho, domanda a te fai come ti credi no, vado in chiesa e lo porto sull'altare come il addio E infatti non so, e dopo il io ho, io è stato grazie è stato così, caro io ho, io ho, io ho, Calliniere. Eh, oh, signor, no, signore, pensate a quello che è stato, no. bisogna provare, bisogna provare le cose, no? Allora si dice, signore, io, ero il giorno di Natale, il sottoscritto, che aveva fame e sete, no, e c'era la Messia, che era, c'era il parroco, un parroco che forse, eh, tu lo sai, chiede... Questo qua. Don fortin Eh, questo per te. E io mi sembrava, quando cantavano le donne, quando cantavano le donne in italiano, cantavano e tu ho signore, fammi questa grazia, sì. Te lo chiedo soltanto ora. Se mi dai questa possibilità di vita, io ti sarò sempre riconosciuto Ho detto, vorrei che mi fai vedere ancora mia mamma e mio padre. Sono 4-5 anni che non sono più vieti, e infatti, cari miei, quando sono venuta a casa, io mi ho detto, ecco perché mia mamma mi ha detto, è come la riconoscesse verso Dio, che ha dato questo padre.